Trono classico Uomini e donne, Ludovia Valli innamorata di Briga? Dolci messaggi. Uomini e donne, Ludovica Valli e Mattia Briga, amicizia o amore? Messaggi speciali. È da giorni che i followers di Ludovica Valli si stanno chiedendo cosa ci sia tra lei e Briga. L'ex di Uomini e Donne pare provare una certa simpatia nei confronti dell'ex allievo di amici. La bellissima ragazza commenta spesso le foto che Mattia condivide sui social, con parole anche molto dolci e che non posso certo passare inosservate. Il giorno del compleanno del rapper, l'ex fidanzata di Fabio Ferrara pare aver fatto un augurio speciale al giovane, anche se solo privatamente. Sul profilo Instagram del festeggiato è infatti apparso un commento della sorella di Beatrice che ha catturato l'attenzione di molti. Nel post che Mattia ha pubblicato per i suoi 29 anni, Ludovica ha fatto sentire la sua vicinanza scrivendo, Sai già tutto. Il rapper non si è affatto dimenticato di risponderlo, tanto da lasciarle ben tre cuori. Prima del suo compleanno, Briga ha condiviso con i suoi fan uno scatto in cui si mostrava vestito tutto elegante. Anche in quel caso, l'ex del trono classico ha pensato bene di scrivere qualcosa al giovane rapper. Però anche meno dai. Insomma, il bel romano non sembra essere assolutamente indifferente alla giovanissima donna. Che Lavalli provi qualcosa nei confronti di Mattia. Al momento non sembra essere stato dichiarato ancora nulla. Senza dubbio, però, la diretta interessata svelerà presto cosa la lega al cantante. In ogni caso, non è finita affatto qui. La sorella di Beatrice ha postato un Instagram stories inconfondibile. Ludovica Valli pazza per briga dopo uomini e donne, amore nell'aria?. Senza dubbio, 6 di mattina il brano di Mattia più amato dai suoi fan. A quanto pare, tale canzone pare piacere anche a Lavalli. La giovane ha infatti pubblicato una storia in cui mostra di stare ad ascoltare la canzone del rapper, cantandola anche a memoria. Nel video condiviso su social. Ludovica ha anche scritto, a due. Mattia Briga. Ludovica Valli. Il tutto è stato anche accompagnato da un semplice e dolcissimo cuore.